Mike fa una riflessione sul, sul figlio mentre è in macchina e sta guidando. Ogni tanto, quando pensava a come il tempo si manifestava sui lineamenti del viso di suo figlio e sui centimetri di altezza che si sommavano giorno dopo giorno e gli facevano sembrare i pantaloni sempre troppo corti, Mike pensava che probabilmente il suo orologio interiore non funzionasse molto bene. Non solo non si accorgeva del tempo che passava e che a lui sembrava un lampo, ma non vedeva neanche i segni che gli anni lasciavano sulla sua pelle. Le rughe che gli disegnavano nuove strade sulla fronte e quelle che gli increspavano gli angoli degli occhi quando osava sorridere alla vita che gli sfrecciava intorno e della quale non aveva un'opinione precisa. D'altra parte, che opinione puoi farti di una cosa che non pensi di conoscere abbastanza? Si chiedeva spesso se avesse mai veramente vissuto. Questo quesito gli portava sconforto, rabbia e sgomento, in quest'ordine. Aveva avuto un figlio e questa era stata la cosa più bella della sua vita, migliore dell'aver conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie. Mike non si era mai soffermato a pensare se l'amasse ancora oppure no. Dedicava la vita a Curtis nel modo speciale che aveva scelto, un modo che escludeva grandi contatti con il bambino. Lo vedeva poco, riusciva a passare con lui pochi momenti concitati, non sapeva come educarlo, ma in qualche strano modo aveva saputo farsi amare da lui. Non era un padre affettuoso e mai lo sarebbe stato, non nel modo convenzionale almeno, ma era un padre che amava suo figlio più di quanto masse se stesso. Non si rendeva conto di queste ineluttabili verità, non riusciva a stare dietro alla vita e non sapeva né avrebbe mai saputo come viverla appieno. Sapeva tirare a campare, come molti fanno, e non conosceva il significato di tante parole, parole che usava ma che gli risultavano vacue, parole come passione, per esempio. Che passione aveva lui? Mike lavorava e non voleva pensare, tornava a casa, continuava a non voler pensare, vedeva suo figlio e non sapeva come amarlo, anche se lo faceva. La vita era per lui un percorso d'ostacoli, ma non era un buon cavallo e non saltava alto. Per la verità non tentava neanche di saltare, era pavido e se per stolterza finiva per, prova per provarci, rovinava sull'ostacolo e pagava il prezzo di un tentativo fallito. Allora, con una zampa ferita, tornava indietro, aggirava l'ostacolo e andava avanti. Testa bassa e sguardo a terra, splendidi occhi rivolti al terreno e mente svuotata come da una lobotomia. Ora, dopo aver apprezzato le qualità di direttrice di, di, di Chiara, eh, dobbiamo ovviamente sentirla parlare del, del suo libro. E quindi partirei con una duplice domanda, molto generica, cioè eh, che cosa ti ha spinto a, a scrivere delle storie con diciamo, dei sentieri così marcati e, e che cosa ti ha spinto a, a rivedere, quindi a ripubblicare la tua, prima, la tua prima opera, ovviamente arricchita dal, dal racconto di cui diceva i tre racconti ruotano intorno al tema della follia, non però come malattia mentale, ma come un momento in cui qualunque individuo potrebbe trovarsi nel corso della sua vita. Quindi di fronte ad eventi terribili di vario genere, anche la persona diciamo, più normale può cadere in questa sorta di follia. Questo è un argomento che mi ha sempre interessata. Poi... Ho notato eh, a posteriori, tra l'altro, che tutti e tre i tre racconti raccontano comunque eh, di tre problemi grossi in italiani che ci hai fatto caso, quindi la giustizia, la sanità e l'ambiente, per esempio. Quindi in questa storia della, della follia è eh, di persone normali che nella vita normale, almeno nei primi due racconti, si trovano ad affrontare delle terribili situazioni ingiuste, porta a questi atti terribili. Il libro è stato ripubblicato per esigenze mie, proprio legate all'editore, quindi per fare un piccolo passo avanti rispetto alla prima pubblicazione molto più ingenua di alcuni anni fa. L'idea di inserire il terzo racconto è stata quasi doverosa, perché io già in principio avrei voluto pubblicarli tutti e tre perché erano pensati, quasi collegati in un certo modo, quindi ho colto l'occasione per creare questo, questa nuova edizione con, con il terzo racconto. Ora passiamo alla parola a Nunzio Belcaro perché avrà una domanda da Chiara Io mh, tocco invece meno i contenuti del libro e vado invece su una domanda di carattere stilistico perché hai, hai utilizzato come, come elemento narrativo dei protagonisti che eh, hanno nomi di carattere anglosasso? Questa è una bella domanda eh, diciamo che uno scrittore alle prime armi italiano cerca di imitare eh, gli scrittori che legge, che ama. Nel mio caso si trattava comunque di scrittori americani, comunque inglesi, insomma stranieri, e quindi l'idea da scrittrice alle prime armi, alle prese con i primi racconti, per eh, diciamo tentare di rendere più reali quasi, come dei libri già pubblicati, i propri racconti, è stata proprio questa. Ovviamente di tutto questo mi sono accorta anni dopo, che sul momento mi piaceva e basta. Quando si è parlato di pubblicarli, eh, l'editore ha avanzato qualche perplessità, sia il primo che il secondo editore. E ne abbiamo parlato, ora, eh, mentre nei primi, nei secondi, nel secondo e nel terzo racconto si poteva tranquillamente cambiare i nomi, diciamo, portarli in italiano, in italiano, nel primo c'è il problema della, della sedia elettrica, quindi dell'ambientazione americana. Allora non avrebbe avuto senso cambiarli in due racconti e non nell'altro. In più c'era anche una motivazione che mi sembrava importante. Io non, non volevo cambiare molto nei racconti, a distanza di tempo, anche adesso nella riedizione, ho cercato di fare pochissimi cambiamenti e di mantenere comunque anche l'ingenuità di quegli sì. anni. Perché credo che sia bello anche per i lettori vedere l'evoluzione dello scrittore, anche, anche in un certo senso gli errori di uno scrittore, quindi magari da, da alcune cose di ingenuità e poi eh, magari un talento, se si pensa che ci sia, che ancora si sta sviluppando. Quindi ho mantenuto i nomi così anche per questo. Okay. Una piccola prosecuzione, perché eh. anche io ovviamente mi hai raccontato <ride> questa, questa cosa, che mi okay. interessava. Eh, Chiedendo se, se anche i film o i telefilm avessero avuto diciamo, il loro ruolo, perché eh, credo che tutti coloro che abbiano un'età un diciamo, non proprio fanciuletta, ma abbiano eh, passato gran parte della loro fanciullezza e adolescenza con i telefilm americani, quindi quanto questo abbia influito. E, uh -huh. e se i meccanismi, eh, se hai anche studiato proprio i meccanismi, magari mm. degli scrittori che a te piacevano in quel momento, proprio della narrazione, perché hanno il noir, il giallo, hanno comunque dei meccanismi abbastanza precisi su cui poi si può anche giocare, inventare, mm -hmm. modellare, però ci sono questi, questi meccanismi, quindi come ti sei rapportata con questi meccanismi? Sì. Allora, i telefilm no, per la verità no, non ne vedo neanche tanti, allora, non ne vedo neanche tanti, no, direi di no, anche se eh, io quando scrivo penso per immagini, quindi eh, sono le immagini che, che vedo, che cerco di descrivere, quindi in un certo senso ha un po' a che fare con il cinema la scrittura, secondo me, non è il mio modo, però no, i televisivi non c'entrano. Eh, invece, l'altra domanda, eh, diciamo che eh, no, io scrivo in modo molto istintivo, quindi soprattutto i primi due racconti, mentre il terzo è più complesso, visto che hanno una struttura abbastanza semplice. Eh, io uh, ho scritto, diciamo che i primi veri racconti che ho scritto sono quei due, prima avevo scritto un racconto breve di un altro genere completamente, che era l'orizzonte, ricordi. No, eh, no, non. Ehm, no, non sì, sì, mi apri gli occhi, nel mio secondo romanzo ho ripreso il primo racconto in assoluto che ho scritto. Ah, sì, sì, sì, allora, certo. Ok, comunque questi sono i primi veri racconti che ho scritto, i primi due di questo libro. E, siccome io ho una scrittura anche adesso abbastanza istintiva in più sono brevi, sono riuscita a. Eh, e ho scelto di non programmare quindi praticamente io il primo racconto l'ho scritto in una sera non ho programmato nulla, non ho fatto una scaletta, non ho ragionato su come dovevo uscire anche il secondo la stessa cosa il terzo invece ha una struttura un po' più complessa ci cioè sono più personaggi le cui vite si incrociano e ho un pochettino costruito È lì eh, anche distinto eh, mi sono ricordata, ho cercato in un certo modo di già imitare Stephen King, che spesso nei libri incrocio le vite dei personaggi in questo modo. Però mh, è più una cosa, anche quella forse istintiva, perché mi piacerà molto, ed è quello che considero il mio maestro, quindi sarà stato più davvero istintivo che altro. Vabbè. Scusa, mi permetto Chiara. E, mh, detta così potrebbe sembrare che Chiara abbia visto Stephen King e abbia preso qualcosa. E, eh, è così. Non è così, non è così, non l'ho letto bene il libro. Eh, invece mh, si vede, la domanda nasceva da questo, perché li ha utilizzati, lei ha dato una risposta che, un po', mh, che, che apre a, a uno scenario narrativo che colpisce l'Italia dagli anni 70 ad oggi. Mh, io ho avuto modo di conoscere autori italiani che hanno preso il loro nome e cognome italiano soltanto negli anni 90, perché gli editori spesso andavano a imporre allo scrittore italiano uno pseudonimo anglosassone per poter eh, far breccia nel pubblico, un po' quello che succedeva anche nella musica, insomma, non una cosa eh, meno... E questa è una condizione comunque eh, che c'è, mediatica, di, di lettura che porta comunque a, a creare un immaginario che, che abbiamo tutti quanti, ma tutta la condizione, l'umanità, l'italianità, la generalità italiana emerge chiaramente a prescindere da quelli che sono i nomi, se sono Curtis o Steve, le riflessioni sono le riflessioni di, di, di una ragazza non solo italiana, di una ragazza calabrese, di una ragazza ribonese, di una ragazza che vive comunque nelle eh, sue esperienze emotive in un determinato modo e che, quello che diceva lei prima, il talento fra le pieghe dello stile emerge. I, incolgo l'occasione per invece fare un'altra domanda chiara, che serve più per conoscere l'autore la, e non, non il libro. Il libro mh, manifesta una serie di, di, di, di episodi crudi, una parola potrebbe essere palp quasi addirittura a volte, e, e a volte sembra che l'autore dall'altra parte abbia... Mh, cinismo nel, nel, nel raccontare non ha, non ha diciamo ecco non tira il freno a mano eh, subito il, il freno cerca di liberarlo il più tardi possibile su alcuni racconti di che cosa ha paura invece chiara eh, davvero e perché ha utilizzato questa tecnica cioè senza andare freno il più tardi possibile quasi come se volesse dimostrare agli altri che non non, non vi riservo, non, non, vi, non, non vi tolgo nulla davvero di quello che sto immaginando in questo momento. Penso che tu ti riferisca alla giustizia del al racconto crudo? Mm, un po' anche all'ultimo insomma. Ok. Vabbè, eh, quello di cui ho paura io in generale sono la stupidità e l'ignoranza che penso siano i mali del secolo, però vabbè, a parte questo... Eh, le scene crude, eh, soprattutto nel primo racconto, c'è cioè la scena di una violenza molto cruda. Ora, eh, a me non è che piace disturbare il lettore, però mi piace tentare di eh, far calare davvero il lettore nei panni dei personaggi di cui sta leggendo. Quindi se io riesco, eh, anche con il racconto crudo a volte, eh, a far capire al lettore quanto è stata brutta questa storia, Tale da giustificare l'atto terribile che fa quello che l'ha subita per vendicarsi, allora ho fatto bene il mio mestiere, mettiamolo così. Quindi è una questione di eh, coinvolgere il lettore eh, nelle emozioni del racconto. Magari il terzo racconto sono anche delle scene di violenza diverse, sì. e magari quello è più una, una questione del genere, più un racconto horror, quello. Quindi la scena. Poi diciamo che la scena è venuta da sola, perché comunque ha un di racconto che è davvero discendente, non visto una spirale sì, sì, sì. Di, di cose negative, una tira l'altra, sì, sì. più perché è horror che okay. non peraltro.